Iniziamo Vai Una barzelletta per voi Bezza. Un uomo entra in un bar No la fine del mondo è vicina I mai avevano ragione Siamo noi che siamo rimasti indietro di 8 anni In realtà questo non è il 2020 In realtà è il 2012 Perché 2012 perché? Hanno ragione coronavirus, la, la peste e il barista gli risponde: Ciao, il solito oh. di nuovo. Il calendario Maya. Che dopo 8 anni facci visita, praticamente, secondo alcuni, il calendario Maya sarebbe giusto. Ciò che non sarebbe giusto sarebbe il nostro calendario che ha saltato 8 anni e secondo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 Sai, nel frattempo ragazzi, se vi volete iscrivervi, lasciare la campanella, cliccare la campanella, lasciare un commento. Ah che giusto sta cosa non l'abbiamo mai detta finora perché Non sì, ma... ma l'abbiamo mai detta sì. anche perché noi non vogliamo forzare, non so, però se ci volete supportare vi piaciamo oppure non vi piaciamo, fate, fate come vi piace. comunque fateci sapere, in qualche modo. E eh, direi di iniziare. sapere con chi vive di luoghi comuni. In generale tutte le civiltà precolombiane Finutà. affascinano per la loro diversità rispetto alle altre e tra le molte civiltà precolombiane spiccano i maia della Mesoamica dove svilupparono una civiltà nota per l'arte, per l'architettura, per i raffinati si abitavano la zona dell'odierno Perugia e mai di Grandissimi idioti, non abbiamo detto la, la fine del, del mondo. Bene, avviata. Studiavano l'asta, ovviamente a scuola. Omettono di dirtelo perché dopo si dovrebbe sì, collegare la questione del della religione maia, essere in connessione con tutte quelle del mondo antico che veneravano antichi sì. scesi dal cielo. E lo mettono perché altrimenti, dopo le persone si... che si... E eh, stiamo... c'era pure sul... Eh, ne eh non lo so, la pensiero con lui. Anche perché stavo pensando al fatto non riuscire a squadra mai si parla a delle città precolombiane ma non in maniera approfondita, mai affrontata in maniera Infatti es essi furono caratterizzati da un sistema di città, state e piccoli regni. Queste unità, noi calcoliamo il tempo sulla base della nascita di Gesù di Nazareth. Scende, si presenta quest'uomo bellissimo, Ossente con i capelli, lunghi, la coda, digni ma lo puoi partire di nuovo la descrizione di Radi. Cioè, cioè arriva dal cielo. Cioè, scende, possente, belle, belli capelli lunghi. lunghi, lunghi. Fisico-muscoloso. no, è per lui evidentemente. Ma è dal cielo, capelli muscoloso. Eh. Ma potrebbe essere, <ride> ma no, scendevano dal cielo e alla loro visione del mondo. Il sangue era considerato come una potente fonte di nutrimento. Per... E se si pensiamo si agli si antichi dei come degli alieni Questo è piuttosto inquietante Venivano fatti sacrifici sulla base concettuale situazione Che situazione secondo i Mai era necessario Affinché si mantenesse l'equilibrio del non cosmo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 dal calendario pensa. gregoriano, parliamo semplicemente di interpretazioni personali su date antiche che non sappiamo nemmeno se sono giuste. La paura di un'apocalisse rinnovata sui oh, no. titoli di queste che contengono Bravo! Mondo. Bravo! Abbiamo un giro per il web, è infondata poiché cari amici, vi ripeto, la fine del ciclo per eh. magia non significava l'estinzione della razza umana. No. Ma... Allora, questo è il bra... il povero sole? Eh? No, io vorrei fare una premessa no, no, no, no, aspetta, prima delle premesse perché ho alcune cose da dire Prima che mi rendi mente, Prima, contiamo i punti Ho visto io. Allora, praticamente, <ride> noi eravamo 2-2-2, L'ultimo apocalisse è stato quello che si definisce in inglese il tiebreaker E tu hai perso? E io volevo dire una cosa su questo Prima lui aveva detto solare Quindi, quindi era giusto Ok, hai detto solare, tu l'hai reclamato? Eh, no Eh, sti cazzi Quindi merito la sconfitta cioè, io non l'ho sentito, se lo so. lei forse l'aveva sentito. Se tu l'hai sentito, non l'hai reclamato. Che colpa ne ho io? Sarà tuo padre. Ora ti bevi, bisciottini. Allineiamoli. Inizio col sole. Ok, mentre tu ti bevi, vuoi fare il mio piccolo appunto e poi parlate anche voi? Giusto. Molti non sanno che c'è almeno uno, dico almeno uno perché è quello che conosco io. Stato nel mondo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 Me lo ricordo perfettamente perché, punto 1. Cosa facevi tu alle 6 in Etiopia quindi? Boh, eh, sarà, forse bevevo perché costava poco, perché io avevo finito di lavorare e poi mi metteva bene. Ma quindi c'erano posti aperti comunque, se non certo. mi C'erano No, no, no, assolutamente. Ma scusa, ma no, che ora. Cioè, fondamentalmente per loro finisce la giornata alle 6. Alle 6? E il giorno è tutto, dopo? Ma nel tutto, cioè, appunto, le persone smettono di lavorare a un certo orario, no, Quindi no, loro no, non no. c'erano prima no. delle 6. C'erano, no, no, no c'erano, ragazzi. La vita funziona, in realtà non funziona qua semplicemente è un modo diverso di, di conteggiare di di contare il tempo. Semplicemente esatto. alle 6 del pomeriggio scatti ah, il nuovo no, giorno. No. Io mi ricordo perfettamente questa scena io all'hotel a, a sosseggiarmi una birra locale. Tra l'altro erano buonissime. Diciamo sì, certo, bello. Mi, guarda mi guardavo, cioè c'era la televisione, c'era cioè il notiziario locale ed era alle 7, quindi però era luna. Mm -hmm.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 Infatti, io avevo imparato a dire qualche numero. Ora mi ricordo Perché devo essere sicuro che quello diceva a quell'ora. Ah. Altrimenti, ragazzi, il taxi non arrivava all'ora che dicevi tu era il dramma. Cioè, tu pensavi di aver detto l'orario giusto. E invece no. Ragazzi, io. Cioè, però, questa cosa, ragazzi, guarda che figata da... per i compleanni. <ride> perché? Lo fai alle 6 del pomeriggio. È vero. Comunque, l'ultimo appunto. Il motivo per cui c'è un motivo, secondo me.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 Quasi, quasi, quindi questo può essere, diciamo, il, il motivo per cui hanno, de hanno deciso di eh, misurare il termine in questa metà, maniera. Sì, sì, Io devo aggiungere il pimenti, ho finito. Comunque, no, niente, io alla fine ovviamente ci siamo fatti trarre un po' l'inganno in dei titoli, non erano proprio dei complottari, anche se l'ultimo non si è capito, aveva un po' tendenze, non lo so, magari credeva a qualche teoria. Sì, diceva allora. cose giuste e poi metteva là, sì, schillava sì, la... ah, delle cagate. Però, vabbè, tipo la piramide, ovunque. Ah, vabbè, secondo <ride> lui è un, un complottista, magari che... <ride> Può essere. Ah, comunque, fatto sta che...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 eh, quindi, alla fine, grazie Vabbè, anche da quell'altro siamo riusciti a fare sì, qualche sì, sì, sì. Scusaci se ti abbiamo diciamo preso per complottare però dai, diciamo, dal titolo No abbiamo pensato... Dalla che... maschera. Esatto. Altro. No, io, io parlo oh. del primo video. No? Ah, il primo... Beh, primo se... Vabbè, più o meno... No, il secondo, clickbait, è... ci hai ingannato. Il secondo era complottaro, per me... Per te Ha Approvando no. con quella maschera. Cioè, anche io c'ho la maschera, però...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 Voi sapete il punto di demarcazione fra preistoria e storia? Preistoria? C'è un momento nella storia in cui quello si segna i, la, la linea di demarcazione fra preistoria e storia. Non me la ricordo, no? Eh, sarà qualche utensile. Mm, vediamo che cosa potrebbe... Non è la ruota. No? Cos'è quella cosa che ci permette di assistere a capire quello che è successo in questo? Ah no, storia? vabbè, con la nascita dell'alfabeto, credo, no? fuochino scrittura. la scrittura la scrittura, sì, l'alfabeto la è quello, giusto, perché, è perché è quando creano l'alfabeto che si passa poi alla storia perché si ha la possibilità di testimoniare attraverso la scrittura esatto, <ride> per è c'erano i geroglifici no, no. no, prima c'erano le cose che non tramandare a parole io parlo proprio della scrittura, prima la scrittura. i, i geroglifici sono in... una forma di scrittura iniziano con i vari dischi con i, penso che sono cretesi probabilmente. non mi ricordo comunque sì. E ci sono tipo queste varie giri cioè lineare A e lineare B, che sono le prime due lingue che si vennero. Che... Che s... vennero create, inventate. Poi io non mi ricordo nel dettaglio, però queste sono le sostanza Altro da raggiungere, ragazzi, possiamo concludere. Ragazzi, prima che concludo devo dire questa cosa in maniera veloce: se torniamo con un sesto episodio, vuol dire che non siamo morti. Uno. e secondariamente <ride> avete la conferma che le de teorie del complotto sono una buona sera, ciao